Ciao a tutti oggi prepareremo la torta al pistacchio il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e 10 minuti circa gli ingredienti sono farina di pistacchi uova zucchero mascarpone farina di tipo doppio lievito per dolci amaretto di saronno vanillina, sale granella di pistacchi gocce di cioccolato e per decorare crema di pistacchi e zucchero a velo diamo il via alla ricetta Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo, la farfalla. Mettiamo lo zucchero. E le uova. E la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino. E li facciamo montare per 10 minuti a velocità 4 aggiungiamo il mascarpone chiudiamo con il coperchio e il misurino ed amalgamare per due minuti a velocità 3 rimuoviamo la farfalla aggiungiamo adesso la farina di pistacchi La farina di tipo 00, l'amaretto di saronno e il pizzico di sale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 3 minuti a velocità 5 Aggiungiamo il lievito. Facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 5. Aggiungiamo adesso una parte della granella di pistacchi. E le gocce di cioccolato chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo ad amalgamare per 10 secondi antiorario velocità 3 Trasferiamo il composto in una tortiera del diametro di 26 cm ben imburrata e con il fondo foderato con carta da forno Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45 minuti circa, fare sempre la prova a stecchino La torta è cotta, lasciamola raffreddare prima di rimuoverla dallo stampo e decorare con crema di pistacchi, granella di pistacchi e zucchero a velo Torta al pistacchio. Grazie e alla prossima ricetta!